Salve, care amiche ed amici, qui il vostro Santen Chan, come sempre, ancora una volta a proporvi dei temi. Giusto mezz'ora fa ho finito di vedere il telegiornale della sera, che più o meno viene ripetendo quello che ha detto la mattina, il pomeriggio. Oggi è successo una cosa grande. Hanno beatificato, santificato, canonizzato a Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII perché eh, hanno eh, lasciato eh, dei segni. Dicono che i miracoli sono eventi ordinari che succedono. Eh, in tempi straordinari però è successo qualche cosa al margine di tutti i festeggiamenti che anche quello è un segno un giovane invalido che forse è andato per quello a pregare sotto una grande croce enorme alta e, perché era invalido in sedia a rotelle è rimasto schiacciato quando la croce gli è caduta addosso tragico fatto però ha ah, dell'incredibile, perché a volte eh, la realtà supera la finzione. Questo giovane viveva nella sua città in via Giovanni XXI, Angolo Giovanni Paolo II. Cioè, uno se lo vuole inventare non ci sarebbe riuscito, no? Manco a farlo apposta. E lui viveva eh, proprio in via Giovanni XXI, eh, Angolo eh, Giovanni Paolo II. Beh, giusto oggi il giorno della Beatificazione, della santificazione, della canonizzazione di Giovanni eh, Papa Giovanni XXI e Papa eh, Giovanni Paolo II. E gli casca la croce addosso. Magari era andato a pregare a loro due che erano appena stati fatti santi, eh, che lo liberassero dalla sedia a ruote. Ecco, credo che eh, se quella era la sua petizione eh, sia compiuto il miracolo. Un evento ordinario eh, che succede, eh, fa eruzione nel mondo in forma straordinaria. Eh, è caduta una croce di non so di quante tonnellate e lo ha liberato per sempre dal peso della sedia a rotelle donandogli un altro peso eh, che ha finito per schiacciarlo. Beh, tragico evento, eh, non so, eh, io di solito sono ateo, ma di fronte a fenomeni di questo genere anche io credo che Dio esiste, eh, che Dio esista, anche se magari ho la tendenza a poi a essere un po' gnostico, eh, gli gnostici ribaltavano la natura delle cose come sa pietro traversi e quindi eh, che miracoli non siano interventi benigni in questo mondo ma magari eh, un po sinistri se no non si potrebbe spiegare questo beh questa è stato uh, è stata una mia breve esternazione negli ultimi giorni non ho potuto caricare dei video e mi dispiace ma appena potrò farlo eh, lo farò e quindi un saluto sto un po di un saluto a tutte e tutti voi mi raccomando continuate ad appoggiare come sempre fate vi ringrazio di seguirmi e a presto ciao questa è stata una specie di break in italy Salute a tutti i miei iscritti ed amici laura pezzino mimo corcione marco travaglio massimiliano di venanzio Pietro Traversi, e Elo Viola, Gio Doe, eccetera. Ciao! E anche a tutti quelli che adesso non mi ricordo, ma io in un video, il canale Sant'Encian compie un anno, ho salutato tutti.